8 e 7 minuti in diretta in Blue 2000 Dub Nazionale. Do il buongiorno al presidente della Wisp Nazionale, Tiziano Pesce. Buongiorno Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, la Wisp, come un po' tutto lo sport di base, ha voluto far sentire naturalmente la sua voce per dire no alla guerra, per eh, dire che veramente. Chi mette mano alle armi sbaglia sempre e comunque. Questa mattina a Roma, tra poco ci collegheremo anche col segretario confederale della CISL, Giulio Romani, c'è una manifestazione ieri, abbiamo visto a Bologna e in tante altre città la mobilitazione ehm, eh, spontanea e collegata naturalmente alle mh, associazioni che fanno capo al mondo del pacifismo, al mondo eh, del naturalmente della chiesa e delle associazioni appunto di base hanno voluto far sentire la propria voce un momento davvero difficile nel quale non ci si può tirare indietro e bisogna dire una parola e bisogna organizzarsi assolutamente Ugo proprio così entriamo oggi come hai ricordato questa mattina anche nel corso della rassegna stampa entriamo nel terzo giorno di una guerra terribile e tremenda di una guerra a noi vicina pensiamo che è una guerra distante poco più di due ore di volo da un qualsiasi aeroporto eh, italiano eh, come WISP ovviamente come associazione come corpo intermedio di cittadinanza attiva che ha i valori del pacifismo direi scolpiti nel proprio statuto non potevamo che muoverci immediatamente insieme a tantissime altre associazioni, organizzazioni di terzo settore mm, già nella giornata di martedì in occasione dell'assemblea nazionale proprio del forum del terzo settore abbiamo da subito aderito all'appello lanciato dalla rete italiana Pace e Disarmo si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo eh, di pace il primo obiettivo ovviamente da condividere non può che essere quello della attenzione alla protezione umanitaria dei civili e di rendere disponibili corridoi internazionali protetti per consentire anche alle organizzazioni umanitarie un intervento efficace e senza rischi. Oggi i quotidiani mettono in evidenza come le Nazioni Unite addirittura temano 5 milioni di eh, profughi. Hai ricordato le tante iniziative che si stanno susseguendo in questi, in questi giorni, le fiaccolate di ieri sera. Noi come Wisp abbiamo appunto voluto, anche come soci fondatori proprio della rete italiana Pace e Disarmo, fare un appello a tutte le nostre associazioni, Società sportiva affiliati, i nostri associati, di partecipare alle iniziative di mobilitazione e come ricordavi, questa mattina, eh, tra l'altro, una giornata per noi importante perché avremo anche il Consiglio nazionale. Ma questa mattina a Roma alle 11, lo ricordiamo, in piazza Santissimi Apostoli saremo in, tanti, in tante organizzazioni del terzo settore per gridare no a ogni forma di guerra, no alla guerra in Ucraina che davvero, davvero è importante proprio far sentire la propria, la propria voce e parlare con una voce unica sperando che questi echi arrivino anche a scaldare i cuori di quanti invece continuano a pensare che le cose si possano e si debbano risolvere soltanto mettendo mano alle armi. Il mondo dello sport non è la prima volta che in qualche modo vuole eh, testimoniare specie lo sport di base se devo essere sincero vuole testimoniare il suo no alla guerra mm spesso eh, lo leggevo anche nelle parole eh, del, del fondo del quotidiano avvenire a firma della collega Lucia Capuzzi il mondo anche no, del pacifismo eh, negli ultimi tempi è stato quasi preso un po' come una sorta di macchietta, si sì, vabbè i colori, certo, andiamo in piazza, facciamo un po' di caos, eccetera, poi volete la guerra, sì, tanto insomma. E poi invece scopriamo no, la guerra c'è la guerra è una cosa che c'è ed è importante far sentire la propria voce. Mi ripeto, pensiamo anche a quello che è successo in Russia. Ci sono state manifestazioni, sono state bloccate subito, ma ci sono state manifestazioni. È possibile dire no, io voglio smarcarmi, lo hanno fatto anche dei grandi testimonial dello sport russo, Tiziano. Sì, assolutamente, hai sottolineato un punto molto importante in queste ore. Noi dobbiamo essere ovviamente vicini e solidali alla società civile pacifista in Ucraina, ma anche in Russia. Abbiamo visto arrivare proprio da quel paese delle testimonianze davvero importanti e abbiamo letto, abbiamo ascoltato di quante migliaia di persone abbiano, eh, siano finite in carcere dopo le iniziative di questi, di questi giorni. Parlavi di mondo dello sport, parlavi dell'importanza di una voce unica e proprio su questi, su questi temi abbiamo voluto nella serata di ieri ecco, stringere un nuovo patto associativo, Vero. rilanciare una partnership per noi importante perché proprio nella serata di ieri insieme ad organizzazioni del valore assoluto di Amnesty International, di Assist, dell'Associazione Nazionale Atleti, di Sport for Society, e delusi Grai abbiamo voluto lanciare un appello al mondo proprio dello sport italiano ed europeo perché si prenda insieme pubblicamente con forza posizione contro la guerra in Ucraina e in difesa appunto della popolazione civile perché lo sport come sai bene è un veicolo potente di valori, di mobilitazione delle coscienze abbiamo chiamato in causa, ricordato anche quelli che sono i principi fondamentali della carta Olimpica, in particolare l'articolo 3 e 6, che richiamano proprio all'impegno per favorire l'avvento di una società pacifica. Ma abbiamo voluto anche ricordare quanto prevede, per esempio, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce proprio tra i propri target lo sport come costruttore di pace. E tolleranza e allora abbiamo appunto lanciato un appello al Comitato Olimpico italiano a tutti gli organismi sportivi alle federazioni italiane ed europee di unirsi in questa mobilitazione lanciando anche un hashtag sport against war sport contro la guerra sappiamo anche in queste ore lo ricordavi tu prima quanto sia anche importante tutto l'aspetto della comunicazione forse questa è la prima diciamo guerra il primo conflitto che viene raccontato in una maniera così eh, fortunatamente ah, social, dire, assolutamente. particolare attraverso i social. E quindi crediamo che i social, senza ovviamente farsi prendere da faccia gli ottimismi, però possono contribuire ecco, a condividere questi messaggi di pace assolutamente. No, Tiziano, eh, grazie anche per aver ricordato questa, questa iniziativa davvero importante. Andatela a cercare perché basta appunto scrivere hashtag sport against war. Per dire che lo sport che spesso viene no, tacciato di essere quello dei, dei, dei miliardi eccetera poi vedi però magari le lacrime ieri di Mijailovic e scopri che lo sport è fatto da uomini che hanno delle storie anche importanti come appunto quella di Mijailovic, la, la guerra nei Balcani eccetera. Assolutamente, lo abbiamo ricordato più volte, lo sport come linguaggio universale ecco eh, utilizziamo questo linguaggio universale anche in questo triste e tragico momento Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP un abbraccio e a presto davvero Tiziano grazie Ugo, grazie come sempre della sensibilità e dell'attenzione che metti e mettete al nostro mondo